Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il volume Apprendista meccatronico Teoria, tecnica e pratica Autore Massimo Cassano, editore Libri Sandit Il costo del volume è di 34,90 euro È un manuale veramente importante Sono oltre 650 pagine Vediamo i contenuti del libro Ceni di metallurgia, siderurgia e saldatura meccanica d'officina e utensilieria metrologia d'officina basi di meccanica automobilistica ispezioni e controlli dei veicoli motore, freni, sospensioni sterzo, pneumatici e assetto ruote dinamica del veicolo trasmissione e distribuzione sistema di scarico impianto elettrico ed elettronico illuminazione e gruppi ottici iniezione elettronica radiatore riscaldamento climatizzazione, tagliandi di manutenzione, telaio e scocca, la diagnostica pratica dei difetti dei mezzi di trasporto, con strumenti, apparecchiature e test drive stradali, sicurezza, segnaletica e dispositivi di protezione nelle officine automobilistiche, norme di sicurezza nei centri di autoriparazione e revisione dei veicoli. Come detto è un volume veramente importante e speriamo che possa essere d'aiuto alle officine, alle auto-officine e a tutti quelli che ne vogliono sapere di più per quanto riguarda il tema dell'autovettura dal punto di vista tecnico e pratico. Se il video vi è piaciuto vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale. Grazie per l'attenzione e al prossimo nostro video. Saluti!